GF doppia gaffe, Ilari Blasi piccante su Cecilia, Ignazio su Mamma Rodriguez. GF doppia gaffe, Ilari Blasi piccante su Cecilia, Ignazio su Mamma Rodriguez. Sarà la diretta, sarà l'emozione, sarà quel che sarà. fatto sta che il lunedì sera del Grande Fratello Vip ha riservato un paio di gaffe piccanti che hanno aggiunto ulteriore colore a un reality sempre più bollente. In tutti i sensi. Il Blasi, come se ce non ci fosse abbastanza benzina sul fuoco, scivola in modo piccante su Cecilia e Ignazio. Il Belmoser completa l'opera durante l'incontro a sorpresa con mamma Rodriguez. Intanto il pubblico ride e ulula. Il divertimento nella casa più spiata d'Italia prosegue, in barba a tutto e a tutti. Perché la verità la cantava Fred De Mercuri, The Show Must Go onorevole. E dunque che si proceda, lo spettacolo, quando piace e il GFV piace ai telespettatori, è come va avanti. Ilari Blasi scivola, Ignazio va in Cecilia. Zerricama con mamma Rodriguez. Sono uscite una più bella dell'altra Ignazio e Cecilia vengono isolati durante la diretta Presto potrebbero separarsi, la sorella di Belen infatti verrà eliminata di lì a poco In più è imminente l'incontro tra la madre Rodriguez e la figlia La Blasi deve ulteriormente annunciare la separazione temporanea dei due piccioncini, proprio per dare privacy, paradosso parlare di privacy al GF VIP, ma tant'è a madre e figlia. Ed è qui che scatta la gaffa numero uno. Cecilia finisce al posto di cucina e la frittata è fatta, Ignazio. Vai in Cecilia. Il pubblico in studio scoppia all'unisono in una fragorosa risata. La moglie di Totti sghignazza con un po' di imbarazzo. Nessun problema, tutto passa. E poi che è in arrivo un altro scivolone, quello di Moser. Moser e l'impaccio con la suocera quando le parole restano in gola. Gaffe numero 1 andata. Spazio all'incontro tra Cecilia e mamma Veronica. Baci a bracci. Che è poi il nuovo boyfriend da presentare in famiglia. Mosè colto dall'impaccio e la prima cosa che gli viene in mente da dire è questa, intanto complimenti alla mamma perché sono venute una meglio dell'altra, tutte le Rodriguez, ndr. Ilari si pronuncia con un dai, Ignazio. Laitante ciclista resta teso e un po sfasato. La gaffe numero 2 è servita. Lo show continua. A altra chicca della giornata, la sorella di Belen ha rivelato che Ignazio è super dotato. The show must go onorevole.